e questa mattina parleremo proprio dello Spirito di Dio wow. parleremo proprio dello Spirito Santo che vi ricordo che non è una forza come dice qualcuno ma è una persona a te, a te. e quindi vogliamo leggere questa mattina in Ezechiele, al capitolo 37 dal verso 1 al verso 14 passo molto conosciuto e parleremo proprio di lui del grande sconosciuto, lo Spirito Santo, tanti ne parlano ma pochi lo conoscono, ma Lui è una persona come me e come te, Amen. La mano dell'Eterno fu sopra me, mi portò fuori nello Spirito dell'Eterno e mi depose in mezzo a una valle che era piena di ossa. Quindi mi fece passare vicino ad esse, tutti intorno, ed ecco erano in grandissima quantità sulla superficie della valle, ed ecco erano molto secche. Mi disse, figlio d'uomo, possono queste ossa rivivere? Io risposi, oh Signore, o oh Eterno, tu lo sai mi disse ancora profetizza queste ossa e di loro ossa secche ascoltate la parola dell'eterno così dice il Signore l'eterno a queste ossa ecco io faccio entrare in voi lo spirito e voi vi vivrete metterò su di voi la carne vi coprirò di pelle metterò in voi lo spirito e vivrete allora riconoscerete che io sono l'Eterno. Così profetizzai come mi era stato comandato. Mentre profetizzavo ci fu un rumore ed ecco uno spuotimento, quindi le ossa si accostarono l'una all'altra. Mentre guardavo, ecco crescere su di esse i tendini e la carne che la pelle ricoprì, ma non c'era in loro lo Spirito. Allora egli mi disse, profetizza lo Spirito, profetizza figlio d'uomo e dia lo Spirito, così dice il Signore Eterno: Spirito vieni dai quattro venti e soffia su questi uccisi perché vivano. Così profetizzai come mi aveva comandato e lo Spirito entrò in essi e ritornarono in vita, e si alzarono in piedi erano un esercito grande grandissimo poi mi disse figlio d'uomo queste ossa sono tutta la casa di Israele ecco essi dicono le nostre ossa sono secche la nostra speranza è svanita e noi siamo perduti perciò profetizza e di loro così dice il Signore l'Eterno Ecco, io aprirò i vostri sepolcri, vi farò uscire dalle vostre tombe, o oh popolo mio, e vi ricondurrò nel paese di Israele. Riconoscerete che io sono l'Eterno quando aprirò i vostri sepolcri e vi farò uscire dalle vostre tombe, o oh popolo mio. Metterò in voi il mio spirito e voi viverete. Vi porrò sulla vostra terra. Allora riconoscerete l'Eterno ho parlato e ho portato a compimento la cosa dice l'Eterno così dice l'Eterno io ho parlato e ho portato a compimento la cosa Amen. Amen. Dio parla e Lui la porta a compimento non è qualcosa che facciamo noi con la nostra forza con la nostra umana capacità con la nostra bravura vi ricordate la storia di Gedeone? doveva affrontare un grande esercito e all'inizio aveva con sé un esercito ora il Signore disse queste persone con te sono troppe potrebbero dare gloria al loro numero potrebbero dare gloria alla loro forza dicendo abbiamo vinto perché eravamo forti allora inizia a scattare e Dio inizia a scattare una prima parte e Gesù la riguarda dice va bene non siamo più 100.000 siamo 20.000 va bene contro 120.000 se Dio è con noi ci si può fare però Dio dice sono ancora troppe scarta, scarta, scarta rimangono 300 e 300 di loro hanno sconfitto un esercito di più di 120.000 soldati perché? Perché l'hanno fatto non per forza, non per potenza, ma per lo spirito del Signore. Amen. Anche quando Davide si trovava davanti a Colino doveva affrontare un uomo che era più alto di lui, era alto circa tre metri e mezzo, era un guerriero fin dalla sua nascita, armato fino ai denti, come diremmo oggi. Mentre Davide era piccolino, era un giovane si stima che avesse 16-17 anni piccolino, mingherlino e andavo contro lui con una mazza e cinque piedi e quello dall'altra parte tre metri e mezzo con un'armatura scudo, spada, scudiero, armi che lo guardò e disse <ride> lo disprezzò però Davide disse una cosa io non vengo nel mio nome ma vengo nel nome dell'Eterno degli eserciti. E lo Spirito Santo era con Davide. Amen. E Davide riuscì a distruggere Golias. Perché lo Spirito Santo era con lui. Amen. Amen. Dio è colui che fa le cose. Amen. Lui l'ha detto e lui la porterà a compimento. Però affinché questo succeda, c'è bisogno che lo Spirito Santo soffi sulle ossa secche. Vede, questo è un tempo nuovo per la nostra nazione c'è un vino nuovo, c'è un fiume nuovo c'è anche un vento nuovo che rappresenta lo Spirito Santo è un vento che cambia è un vento che sì. crea sì. è un vento che dà la vita quando noi eravamo, eh, se andiamo in Genesi e vediamo quando Dio ha creato l'uomo che cosa ha fatto? è successa la stessa cosa di Ezechiele sì. ha preso della terra, dell'argilla e ha fatto un bambolotto di argilla pensate che anche adesso gli scienziati stanno, alcuni scienziati stanno dichiarando che sembra che l'uomo sia fatto di argilla hanno fatto la scoperta dell'acqua calda la Bibbia lo diceva già tanti e tanti secoli fa quindi Dio cosa ha fatto? ha creato questa statuetta di argilla questo bambolotto e lo ha fatto con tutte le cose che funzionavano perfettamente. aveva la testa, aveva i piedi, le mani però gli mancava qualcosa gli mancava la vita per dare la vita che cosa ha fatto Dio? ha soffiato su questa babola di argilla dice la Bibbia che come lo spirito è entrato Adamo inizia a vivere. Spirito Santo, lo Spirito di Dio porta vita. Lo Spirito Santo è colui che dà vita dove vita non c'è, dove c'è morte, dove c'è distruzione. È lì che lo Spirito Santo cambia le cose. È lì che lo Spirito Santo può cambiare ogni cosa. E questo è quello che lo Spirito Santo vuole fare questa mattina. Lui vuole soffiare e dare vita dove vita non c'è. Perché quando Dio dice una cosa, Dio la porterà a condimento Dio ha detto che Lui farà una cosa nuova e Lui la farà Amen. non per forza nostra non per potenza nostra ma per lo Spirito Santo Amen. e Dio ha decretato un movimento nuovo per la nostra nazione una nuova Chiesa Amen. qualcosa di nuovo che si sta muovendo che si sta creando che si sta formando e lo sta facendo per mezzo del suo Spirito Amen. però in mezzo a questo noi dobbiamo imparare a fare una cosa molto importante: imparare a proclamare, profetizzare, proclamare. Sapete la Bibbia dice morte e vita sono in potere della lingua e quelli che l'amano ne mangeranno i frutti. Spesso noi sbagliamo perché con la lingua ci auto malediciamo. Con la lingua proclamiamo cose negative e senza saperlo questa lingua produce morte dobbiamo imparare invece ad usare la lingua per benedire le nostre vite per benedire le nostre case per benedire le nostre famiglie per benedire le nostre finanze e soprattutto per benedire la nostra nazione Amen. quando è brutto sentire parlare dei cristiani ah quello di Italia non ha più speranza l'Italia è fallita non lo fate non è vero l'Italia è una terra di risveglio l'Italia è una terra di grandi benedizioni non è una terra soltanto che ha una grande storia del passato ma avrà anche una storia del futuro perché l'ultimo risveglio partirà da qua il risveglio d'Europa partirà da qua, dall'Italia e noi lo dobbiamo proclamare con le nostre bocche con la nostra lingua dobbiamo profetizzare le cose di Dio in positivo dobbiamo dire Italia tu sei vero fra le nazione, Dio tu puoi farlo tu puoi cambiare la nostra vita puoi cambiare la nostra nazione puoi cambiare la nostra famiglia Amen. Signore tu puoi far venire mio marito a te Amen. tu puoi guarire mio marito mia moglie, miei figli Amen. tu li puoi liberare dalla droga dalla schiavitù di Satana Amen. tu non puoi farlo Amen. dobbiamo dichiararlo perché quando noi profetizziamo è allora che Dio si inizia a muovere Amen. Amen. sapete Dio aveva mostrato a Ezechiele questa visione e c'erano tante ossa morte, sì. Ma il zecchiere dovette proclamare la benedizione. E come appena lo iniziò a proclamare, le cose si iniziarono a muovere da sole. Non è che lui si mise da solo, prese osso per osso, le mise insieme. Secondo me avrebbe fatto più guai che altro. Avrebbe messo la testa di qualcuno al posto di un altro. Non lo so, forse avrebbe messo uno un piede più lungo e un piede più corto. Chissà che guai avrebbe combinato se l'avesse voluto fare il zecchiere ma se anche l'avesse voluto fare lui non ci sarebbe passato tutta la vita per aggiustare tutte quelle ossa secche che c'erano in quella mano e molte volte noi siamo proprio così vogliamo aggiustare noi le nostre situazioni vogliamo aggiustare noi la nostra famiglia vogliamo aggiustare noi la nostra casa ah mio marito si deve imparare a fare questo e quindi io gli farò così così lui impara ah mia moglie deve imparare quest'altro. e quindi io faccio così i miei figli devono fare così e vogliamo noi sistemare le cose e ci accorgiamo dopo un po' di tempo che abbiamo fatto più guai che altri. È vero o no? Ci accorgiamo che invece di aver fatto le cose buone, abbiamo finito di rovinare le situazioni. Perché? Perché abbiamo dimenticato che la guerra non è la nostra. Abbiamo dimenticato che le battaglie si combatte nello spirito. E Fesini diceva ogni settimana la nostra guerra non è contro carne e contro sangue, ma contro i principali, le potestà, gli spiriti e i dominatori sì. è una guerra spirituale, Amen. E quindi tu la devi combattere con armi spirituali. Non andare a prendere questione tu con le persone, non serve a niente. A nuova villa ci faccio tre, classico quarto napoletano. Eh, ma se quello c'è una pistola aspetta, ora ci penso, ora ci vado qualche altra cosa non sapete se potete andare a peggiorare la vostra situazione ma se voi andate con lo spirito del Signore allora le cose cambieranno inizia a proclamare la benedizione di Dio inizia a proclamare la parola di Dio questo è l'anno della vittoria Dio ci darà la vittoria sopra ogni nostra situazione ma devi iniziare a proclamarlo. E sai una cosa? Quando tu inizierai a credere e a proclamare, le cose si inizieranno a muovere da sole. Allora. Tu vedrai che Dio fa le cose, non le farai tu. E poi ti e dici che sta succedendo? Questa situazione che è stata ferma per tanto tempo, adesso all'improvviso, come mai? Perché tu lo hai proclamato, l'Eterno lo ha detto, tu lo hai creduto, lo hai proclamato e lui lo fa. Allora. Allora vedete tu devi credere per proclamare. non basta soltanto dirlo con la bocca ma profetizzarlo proclamarlo con fede Dio l'ha detto Dio te l'ha comandato tu lo proclami lui lo farà e tu vedi vari pezzi delle cose che si sistemano ci vorrà tempo ma tutto si sistemerà Amen. però mancava ancora qualcosa immagina di vedere tanti, tante ossa che si sistemano si fa la carne, si fa la pelle però sono morte e tante volte anche questo ci capita facciamo tante cose nella nostra vita tanti progetti sembrano belli, sembrano perfetti ma non funzionano progettiamo le cose a minimi termini ma non funzionano vede sì, che i progetti non erano da Dio o se erano da Dio ci è mancato lo spirito in quella cosa inizia a vedere con gli occhi di Dio non con i tuoi occhi Signore non la mia ma la tua volontà si è fatta. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. e c'è bisogno dello Spirito Santo soffrire. quando Israele era nel deserto mangiava tutti i giorni manna sapete che era una manna, era un seme che poi loro in qualche maniera schiacciavano e ne facevano farina e da quella farina facevano il pane che il primo giorno andava bene il secondo giorno andava bene e dopo un po' di tempo, sempre mano, mano, mano inizia un pochettino a essere pesante la situazione così che loro iniziarono a invocare il Signore e Dio mandò un vento che fece arrivare delle guaglie e talmente delle guaglie che arrivarono che gli venne la nausea pensate che arrivarono guaglie per un chilometro quadrato per un metro di altezza c'era quaglia dappertutto, dovevano camminare in mezzo alle quaglie, quasi come la neve in tanti paesi che voi vedete, no? Tanta carne. E Dio fece tutto questo in un solo giorno. Quando le cose le fa lo Spirito di Dio, sapete, può passare anche un solo giorno per aggiustare tante situazioni. Dio può aggiustare un solo giorno la tua famiglia, la tua casa, i tuoi figli, in un solo giorno in un solo giorno Dio rispose e mandò tutte queste quattro. in un solo giorno Dio può rispondere alla tua situazione se soffia lo Spirito in un solo giorno l'importante è che lo Spirito Santo soffi Giuseppe il giorno prima era nelle carceri, in mezzo ai topi il giorno dopo era vissere di Egitto in un solo giorno cambiò tutta la storia della sua vita in un solo giorno. L'importante è che lo Spirito Santo soffri. Amen. E noi vediamo che questa mattina lo Spirito Santo soffrirà sulla nostra. Amen. Amen. Amen. Amen. Quando soffre il vento di Dio, si apre una strada dove non c'è. Isaia 43 dice così. Io faccio una cosa nuova. Amen. Essa germoglierà, Non la riconoscete voi? Amen. Sì, aprirò una strada nel deserto. Farò scorrere fiumi nella solitudine. Amen. Anche se intorno a te c'è un deserto, c'è una situazione triste, brutta, sei pieno di problemi, Dio in un solo giorno può fare una strada. Amen. Anche se davanti a te ci sono difficoltà, pensieri, montagne insormontabili, dietro a te ci sono eserciti, Dio in un solo giorno può fare una strada. Amen. Sapete Mosè si trovò a tirare via il popolo dal paese di Egitto? gli arrivano in un posto di cui davanti c'è il mare e dietro c'era l'esercito del faraone che li volevano uccidere. Non c'era uccide. via d'uscita, non c'era speranza. Come tante persone oggi guardano e dicono io non ho più una speranza. Il Signore ho combattuto per tanti anni con questa mia situazione familiare, con tanti anni con questa mia situazione economica, ma io non vedo più una speranza. Ma la speranza la fa Dio. Dio disse a Mosè avanza Amen. e le acque si aprirono Amen. la Bibbia è molto specifica dice che soffiò un vento Amen. e le acque si separarono chi era quel vento? Amen. era lo Spirito Santo Amen. e se lui soffia oggi nella tua vita Amen. si aprirà una strada dove stanno non c'è Amen. perché quello che abbiamo bisogno nella nostra vita non è di tanta teologia o di tante altre cose abbiamo bisogno solo quando lui soffre no? perché quando lui soffre le situazioni si aggiustano Amen. quando lui soffre si aprono strade quando lui soffre ci sono miracoli quando lui soffre ci sono guarigioni quando lui soffre anche se la nostra vita è fatta di ossa secche e marce allora inizia a prendere la vita Amen. Amen. noi abbiamo questa mattina soffio se tu questa mattina stai vedendo la tua vita come una valle di ossa secche con tanti problemi, con tante difficoltà, se vedi la tua casa, la tua famiglia come un'intera distruzione, se vedi il tuo matrimonio, il tuo lavoro, la tua economia come un deserto, allora questa mattina lo Spirito Santo ti sta dicendo io voglio soffiare sopra la tua vita. No. Eh? No. Sapete, le ossa si unirono, si muovono da sole. Se tu sei qua questa mattina non è un caso. Ma Dio ti ha portato qua perché vuole soffiare sulla tua vita Amen. e darti vita. Una nuova vita. Vuole sistemare tante situazioni, tanti problemi che ci sono, problemi in casa, problemi in famiglia, problemi con i figli, problemi con il lavoro, problemi economici, problemi di salute. Anche se tu pensi che la tua speranza è vanita, è svanita questa mattina lo Spirito Santo ti dice, io sono la tua speranza. Amen. Amen. Io do vita dove vita non c'è. Io faccio una strada nel deserto. Io apro le acque del Mar Rosso. Amen. Ancora una volta il Signore si farà sentire. Amen. Perché Dio è Dio. Amen. Amen. Quindi questa mattina noi vogliamo profetizzare. Anche che viene in Italia un nuovo movimento dello Spirito Santo che comincia con la nostra Chiesa. Amen. Perché da molto tempo l'Italia è stata in piena schiavitù. È stata morta, è stata piena di ossa secche, però Dio vuole soffiare sulla nostra nazione. Amen. E oggi Dio dice profetizziamo. E noi vogliamo profetizzare questa mattina, vogliamo dire, Spirito Santo, vieni Amen. e soffia. Amen. Se questo è il tuo desiderio, se tu vuoi con lo Spirito Santo questa mattina soffi, sull'Italia, sulla tua vita, sulla tua situazione familiare, sulla tua salute, allora vogliamo questa mattina pregare tutti quanti Amen. insieme.